Pace del Signore e una buona giornata a tutti. Dopo questo video, se il Signore vorrà, condividerò un cantico e poi farò una piccola pausa. Voglio dedicarmi un po' di più alla preghiera e alla comunione col Signore. Questa mattina mi sono svegliato con questo messaggio nel cuore che volevo condividere con voi. La religione in vari aspetti, in varie religioni cristiane, così chiamate, anche in quelle evangeliche. In molti aspetti ti dicono e in molte cose ti dicono su cosa fare, come fare, a chi ti devi rivolgere. Come se per certi versi, come se per certi versi noi abbiamo bisogno di innalzare qualcuno o qualcosa. Non è così, fratelli e sorelle, non è così. Noi amiamo le persone, ma condanniamo le eresie. Il figliuolo di Dio, che è guidato dallo Spirito, va sempre a vedere se ciò che è dettato dallo Spirito è conforme alla parola di Dio se lo Spirito ti dice che dobbiamo essere umili bisogna essere umili, lo dice la parola se ti dice che dobbiamo essere sottomessi dobbiamo essere sottomessi ubbidienti, bisogna essere ubbidienti amorevoli, bisogna essere amorevoli è tutto conforme alla parola di Dio La parola di Dio ci dice di condannare le eresie, Amen. e questo è vero. Ma ci dice di amare le persone. Perché Dio è potente a salvare anche nell'ultimo alito di vita. Noi dobbiamo avere amore per i perduti, non condanna per i perduti. Come dico sempre, io non sono un maestro ma ciò che il Signore mi mette nel cuore è giusto che lo condivida con chi ha a cuore le cose del Signore un grande religioso del tempo questo lo dice la scrittura perseguitava la Chiesa fino a tal punto di vedere il martirio di Stefano e lui prendeva gioia in queste cose perché era religioso si credeva giusto nella sua religione come succede oggi in molte religioni che il Signore condanna ricordiamoci sempre che il cristiano non si macchierà mai del sangue mai e se lo ha fatto erroneamente troverà sempre una città rifugio dove rifugiarsi e questo è il nome santo e glorioso di Gesù come dicevo prima questo religioso prendeva gioia nel vedere la persecuzione della Chiesa finché un giorno il Signore con potenza gli aprì gli occhi della fede gli occhi della fede gli hanno cambiato la vita diventò uno strumento potente nelle mani di Dio perché non vedeva e poi credeva ma credeva e poi vedeva la fede è questa, la fede non è religione la fede è certezza di cose che si sperano. Io per fede credo e dopo vedo perché il Signore me lo fa realizzare, perché questa è la vera fede. Quando pregavo per mia moglie, che pregavo per mia moglie perché mia moglie è venendo da un'altra cultura, da un'altra religione, andavamo in due ambienti diverse. Io ero da poco convertito, cercavo il Signore con tutto il cuore e lo adoravo e lo lodavo in spirito e verità, mi era aperto il cuore, mi era aperto il Signore, il Signore prima toccò la mia coscienza e mi mise il suo timore nel cuore, ci è voluto un grande terremoto per muovere la mia coscienza, pur essendo cresciuto in una famiglia in cui la parola la conoscono. E per tre generazioni, per tre generazioni, siamo stati in una delle maggiori denominazioni evangeliche italiane ma non è di questo che voglio parlare il vero credente profuma di cristo e non si attacca all'etichetta e neanche alla denominazione tantomeno alla religione tornando al discorso di prima il mio cuore era aperto davanti a dio e la mia richiesta era signore perché sono qua ad adorarti a te davanti a te in spirito e verità mentre mia moglie è di là davanti alle statue che non hanno vita, non hanno respiro, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno mani e non toccano, dice la parola. Una sera di martedì tornai a casa, avevo creduto e i miei occhi hanno visto che mia moglie mi ha detto, Alfio, rimani di più con me e il sabato sera e il sabato sera verrò con te alla riunione dei giovani io avevo a cuore di stare con i fratelli eravamo tutti giovani nella fede come lo sono ancora oggi perché non sono manco dieci anni che mi sono convertito al Signore nonostante cadute il Signore mi ha sempre rialzato perché mi ama mi ha dato la sua vita per me e per ognuno di noi quella sera stessa di sabato mi trovai a un bivio e dicevo signore ma tu hai preparato la strada per portare mia moglie alla riunione dei giovani adesso mi trovo qua a un bivio se accompagnare i miei genitori alla stazione per ritornare in Sicilia o se portare mia moglie alla riunione dei giovani il signore mi aveva messo in cuore io ti ho esaudito ho ascoltato la tua preghiera tua moglie verrà con te alla riunione ed è questo che ho fatto quella sera stessa lì il Signore mi battezzò di Spirito Santo e io neanche sapevo che cosa volesse dire ricevere la piena unzione dello Spirito Santo la coppa traboccante mia moglie che non sapeva niente di tutto ciò si prese di timore come anch'io all'inizio mi ero preso di timore perché non sapevo che cosa fosse ne avevo sentito parlare ma non sapevo che cosa fosse e ricevere potenza quella che alla carne è impossibile tutti quelli che si vantano vedete? qua ci sono delle tavole di pietra mostratevi, prostratevi alle tavole di pietra, il Signore ha detto io toglierò da voi il cuore di pietra e vi scriverò la mia parola nei cuori di carne, sarete guidati di potenza dallo Spirito Santo e vi guiderà in tutta la verità che è la parola di Dio, Gesù, la via, la verità e la vita». Fino a ieri sera ho creduto, ieri il mio spirito era contrito davanti al Signore, stanco e umiliato ed ieri sera la mia fede, la fede nella sua parola mi ha portato a credere che anche nel cuore di una bimba di cinque anni, per fede, la sua preghiera è stata questa ieri sera, Signore grazie per questo giorno per la visita che abbiamo fatto, per il cibo che ci hai dato e per la salvezza. Una bimba di cinque anni, il Signore può fare anche questo, perché è il Dio dei miracoli, colui che ancora oggi può salvare, guarire e liberare, perché è, Egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. A Dio sia tutta la gloria, il Signore ci benedica, pace e una buona giornata a tutti